Ciao ragazzi, mi sarà sicuramente capitato di trovarvi in riva al mare su una spiaggia e di chiedervi di quanto disti l'orizzonte da voi. Ecco, vediamo assieme la risposta a questa domanda. Ipotizziamo che la Terra sia liscia e sferica. Siamo in riva al mare senza nessun rilievo che sorge a impedire la vista. Ignoriamo sia gli effetti della rifrazione della luce che attraversa l'atmosfera e anche quelli della pioggia e della nebbia. Se i nostri occhi si trovano a un'altezza H sopra il livello del mare e guardiamo l'orizzonte, la distanza D da quest'ultimo sarà un lato di un triangolo rettangolo i cui altri due lati sono il raggio della terra r e h più il raggio della terra applicando il teorema di pitagora a questo triangolo otteniamo il quadrato dell'ipotenusa h più r è uguale alla somma dei quadrati dei cateti r e d h più r ed r sono le due grandezze note e rispettivamente l'ipotenusa e il cateto maggiore del triangolo. D è l'incognita ed è il cateto minore del triangolo. Sviluppando la formula ottengo la seguente equazione. Svolgendo i passaggi ricavo D. D è uguale alla radice quadrata di 2HR più H al quadrato. Poiché l'osservatore si trova vicino alla superficie della Terra, posso effettuare un'approssimazione, trascurando il termine H nell'espressione sotto radice 2R più H. Questo perché H, la L'altezza è molto minore rispetto al raggio della Terra, che misura circa 6.400 km. Quindi d è uguale alla radice quadrata di 2 per h per r, con buona approssimazione. Per una persona alta 1,80 m, avremo che la distanza d dall'orizzonte sarà 4.800 m con ottima approssimazione. La distanza dall'orizzonte cambia quando cambiamo la nostra altezza sulla superficie della terra. La distanza fino a cui si vede aumenta come la radice quadrata dell'altezza da cui si guarda. Perciò, se si va in cima a una collina alta 180 metri, si riuscirà a vedere 10 volte più in là. Il Burj Khalifa di Dubai con i suoi 830 metri di altezza, è il palazzo più alto del mondo. Dalla sua cima vedremmo fino a 102 km di distanza, mentre invece dalla cima dell'Everest si vedrebbe forse fino a 336 km. E se fossimo in orbita sulla stazione spaziale internazionale